Con una notte in cui era già stato un la sua vita non era non era una donna che aveva un uomo, e la sua vita che aveva un uomo, e la sua vita che aveva un uomo, e la sua il servitore non può rimanere in un'altra parte, io non posso rimanere adesso è rimasto quasi per ultimo quindi lo può vedere altrimenti dice che, che fa un fatto nel tempo, era davvero morto papà, facevo una riunione di redazione per vedere quanti amici c'erano, era primavera maniera del 2009, e c'era una persona agli che mi disse, io facevo domande e stavo io esisto, sono Bruno Mancini, da allora ad oggi Bruno è sempre stato per esempio, nella lunga pagina del settimanale che si lavorava di notte, perché ci trovavamo contenti, Bruno stava con le azioni che finivano le due di notte, le di notte, le quattro di notte, le cinque di notte, Bruno stava con noi, ci dava una mano, un scriveva, ha fatto di tutto, abbiamo fatto tante battaglie e oggi una, continua ad essere un opinionista del disco, scrive una rubrica a settimana in maniera costante, continua con la quindi quello che è successo prima, quando well abbiamo eh, la decima edizione del Pernacomigliano, ovviamente poi è il continuo con il giornale che si disegnasse. E' eh. un'altra cosa che mi ha messo te che mi ha messo la mia reazione di interiore. L'ho questo, che il domenico incontro è stato molto importante e che l'ho già detto nell'intervento precedente, perché quando ho deciso, dall'intenzione di voler utilizzare un po' quello che era il mio hobby preferito, la scrittura, ho capito che da loro non andava da nessuna parte, quindi era necessario trovare un gruppo di amici, di collaboratori, di coloro che comunque potevano uh, continuare in cioè, quel stolco. E era un po' difficile, da Italo tutta decisa di essere un po' che le porte non ti arrivano facilmente, mi che una volta lui, che avevo avuto la domenica e un paese di rupone, di quindi un paese di rupone, sono Quindi io, da me, ho continuato a collaborare con un tanto di tante persone, tante persone, e persone, gli amici che il mondo, darvi la rupone Grazie. la eh... perché abbiamo una stella a sorpresa. No, io no. Stavo bambino, non ero ancora abbiamo quasi, adesso sono finite, sono finiti gli slide, noi siamo in conclusione di fotografia che si fanno... Sì, la massica, la massica. Eh, ci fanno... questa la la Eh, Ma eh, è questo, eh! E si capisce, voglio dire. E